A norma dell'articolo cinquantanove, comma tre e comma quattro del regolamento interno e con l'obiettivo che l'accordo provvisorio, raggiunto... provvisorio raggiunto. Con il Consiglio tenga conto della volontà dei cittadini europei di eliminare una sostanza pericolosissima, come il mercurio dalle otturazioni chiedo più a nome del gruppo... per risolvere per cortesia, se può parlare più lentamente per la traduzione. Sì. Ma oh, va fanculo. Io yeah, you no. Know. Oh. Tenga conto della volontà di...